oggi in questo nuovo video questo porca troia la sedia quest'oggi siamo praticamente in un prank che devo fare ah oh, che cazzo sta sedia in un prank che devo fare alla mia famiglia e a mio fratello inizialmente lo devo fare alla mia famiglia cosa che farò dopo ma ora lo voglio fare prima a mio fratello perché perché si sì. ah, allora tu intanto di solamente ciao ok è mio fratello no alla videocamera Ma che non lo so, questi chissi no Ma se devi fare qualcosa Perché io non lo faccio in video quasi Stanno là gli gatti vinci Lo faccio in video con Asia, stanno non gli gatti e Eh no, che sanno No Ma dove è più se No, metti lo Metti sparchi tutto là Non mi vado di sapore, metti là Qui non mi scendono Si almeno lì ti ho posto tranquillamente Ma quali stai fa? Quello è Abbiamo tua le mani, scusa No, la prima non le so. Ma c'è stato un numero di mani in fondo No, Rika No, Rika Mi sapevo di 35 Quanto non è vero? Vabbè lo fa quello di mamma E' un pericolo, scusate? Non lo so, però pensi bravo Cos'è che è successo? C'è stato un uragano in Florida Che mamma, mamma dire un po' Perché che mamma, devi dire un po' Senta un attimo mamma, mi sembra strano Mamma Mamma La mamma. mamma Coglione <ride> Salla Tu hai più vicino possibile, metti coglione dalle, che non sono messo che coglione Riccardo sei veramente un coglione <ride> sono troppo forte ho oh, beccato i suoi video mamma Cosa che succede ho visto la videocamera se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel mi piace Di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram E di commentare questo video con vinco sempre A voi, raga, seguitemi su tutti quanti i social Ci vediamo domenica con un video vlog E a voi, raga, bella